L'Assemblea Generale dell'ONU ha designato il 25 novembre come Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal considerate esempio di donne rivoluzionarie. Fagnano Lona, accogliendo l'invito delle Nazioni Unite, organizza un'installazione volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa delicata tematica. L'intento è quello di ricordare la donna nella sua bellezza, nella sua femminilità, nel diritto totale di poterla esprimere con tutta la naturalezza che le è dovuta. Si vuol mettere in evidenza l'eterogeneità della figura femminile per sottolineare ancora di più quanto il dramma della violenza arrivi da lontano nel tempo ma sia purtroppo tuttora attuale. Con il candore che contraddistingue l'animo femminile si intende scuotere anche solo per pochi minuti, la coscienza collettiva invitando